Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, oggi siamo di nuovo con la nostra avventura alla 24 ore di spa. Per chi non avesse visto le puntate precedenti, vi ricordo questo format dove andiamo di fatto a effettuare la 24 ore di spa davvero, cioè correremo per 24 ore, Ovviamente non 24 ore tutte sane, perciò saranno puntate da un'ora in cui andremo a riprodurre la giornata intera. Questa è la settima puntata, ogni puntata dura un'ora, tranne la seconda dove mi sono andato a schiantare e questo ci ha creato un po' di problemi. Adesso stiamo rientrando in pista e come al solito, a secco, così senza prova niente, come farebbe un pilota che alla 24 ore di spa deve fare il suo turno di guida. Tra parentesi abbiamo anche, mi pare, tre penalità, tre warning, quindi appena becchiamo un altro warning finiamo in drive through. Bisogna stare molto attenti, ma bisogna spingere per recuperare posizioni. Io direi di partire subito, tanto non c'è niente da aspettare... Ok, si parte. Questa è la prima fase iniziale molto, molto delicata perché è quella in cui bisogna trovare il ritmo e inizia subito a performare. Mentre ancora so, freddo io e fredda la macchina, e inizia a essere fredda pure la temperatura perché sta ben in notte. Mo', primo giro, gomme fredde, cerchiamo di non far casini voglio né più il warning né ammazzamme, vi cercate di recuperare qualcosa, quindi ci concedemo magari un giro di riscaldamento, ma poi dovremo andare a provare di, di abbassare sto ritmo e tornare sul passo del 2.22. Vi ricordo per chi non ha visto le puntate precedenti che la serie è... basata sul combattimento contro l'AIA ovviamente non è che ci stanno altri 15 cristiani che stanno aspettando tanto aspettate che c'ho fielding qui davanti che non se leva dalle palle però con sta gt4 c'ha pure scritto dietro che è una gt4 ma si vedeva benissimo oh è scrosta stanno a fare la bandiera blu mortacci tua oh mi devi far subir iniziare che parolacce te Oh, guarda, questo mi rovina la macchina. Cioè, ci ha fatto perdere almeno 10 secondi sto fielding. Facciamo davanti Tomita 11 secondi e 3. Vabbè. Vi dicevo, le... se gioca contro l'aia l'aggressività non me la ricordo, mi pare 90, non so, vado così a sensazione, però potrei sbagliarmi, eh. Mentre il... Il livello della, della IA è 95. In realtà le cose non stavano andando male perché noi abbiamo fatto la pole position nelle qualifiche, eravamo partiti davanti, poi eravamo secondi, ma purtroppo nella seconda puntata di questa serie una disattenzione ci è costata un incidente che ci ha obbligato a fare un p-stop in più e sta cosa, sta cosa è un bel problema perché adesso stiamo cercando di recuperare il gap dovuto a sto p-stop che abbiamo fatto in più. Il che vuol dire anche che non sappiamo precisamente in che posizione stiamo, cioè in questo momento siamo dodicesimi e questo non ce lo toglie nessuno. Però noi abbiamo fatto un pit in più e soprattutto i nostri pit sono sfalzati, nel senso che loro tra 18 minuti più o meno inizieranno a fare i pit stop, mentre noi a voi ancora. Oddio! Siamo arrivati un po' lunghetti, devo cercare di non esagerare, cercare di far per tempo, perché se io faccio un giro in 2.22 per ammazzarmi a farlo ti faccio un 2.25 è tutto un cavolo devo dire anche che sta BMW aiuta molto per fare questo tipo di manifestazioni perché è una macchina molto molto prevedibile, bilanciata, equilibrata, non ti mette in difficoltà quindi assolutamente grande macchina pure comoda per salire a freddo così a guidare, perché magari... Uh, altre macchine non ti danno lo stesso tipo di feeling subito così e quindi fatichi di più a trovare il ritmo Io sono convinto che riusciremo a riprendere il ritmo del nostro 2.22 E le gomme vanno in temperatura e appena ci andiamo pure noi Qui Adesso alziamo un attimo il piede Comunque siccome ci abbiamo da passare storetta insieme, io devo cercare di riprendere un attimo tutte le nozioni di dove sta cosa, quanto manca, quanto c'è per lo stint ancora eccetera eccetera. Quanta benzina stiamo consumando, insomma tutte queste robe qui però bon, man mano che giriamo cerchiamo di recuperare tutte queste informazioni. Ok, tanto... hanno iniziato a rigirare su 2.22, in modo abbassarlo un pochettino, ma... ...più o meno ci siamo. Ecco, ci siamo. Difatti sono andato lungo. Questa è proprio la cosa da non fare. Cioè, non essere costanti, se vogliamo cercare di recuperare qualcosa. Ora no, abbiamo davanti Cooper, ma questi stanno dentro i box chiusi. Purtroppo, eh, non so se loro hanno degli incidenti, dei degli errori, sta cosa non si capisce raga però io non ho mai visto uno parcheggiato al lato quindi a parte quelli chiusi dentro i box non ho visto tentennamenti intanto diciamo Gannet che è doppiato e poi c'è Tomita invece che ne è doppiato e dovremmo cercare di superarlo l'ideale sarebbe superarlo prima del pit stop e l'ideale sarebbe non ammazzasse addosso a un muretto Invece, una cosa che vi volevo dire è che siccome dobbiamo trascorrere quest'ora insieme, mi fa veramente piacere il fatto che questa serie stia funzionando e addirittura mi chiedete le puntate, ragazzi, no, sinceramente non avrei mai immaginato. Cioè, non perché faccio una cosa e dico, o faccio una cosa che non funziona, però era una serie particolare, puntate da un'ora, 24 puntate, che se fanno una puntata al mese ci mettiamo due anni a finirla. quindi sono molto molto contento del fatto che la serie venga così seguita e ho pensato che durante questo tipo di, di puntate andrò a parlare un pochettino andrò a parlare dei progetti del canale, delle cose che succedono dei, ovviamente cose sempre che riguardano il gaming, il sim racing, tutte e due le cose eh, che riguardano youtube in generale così durante l'ora se riesco a parlare mentre sto concentrato a fare la guida perché ragazzi se non teniamo il ritmo giusto qui non recuperiamo niente però potrebbe essere una cosa divertente che anche chi segue sti video viene a sapere delle cose che altrimenti non... non potrebbe sapere, tipo che ho sbagliato la staccata Sono andato lungo questo qui lo potete sapere anche se non seguite il video devo stare concentrato mentre parlo Una delle cose di cui voglio parlare per esempio è il video che ho fatto col, col pilota Leonardo Begagli, che è un video che è andato molto bene, sono contento che vi sia piaciuta l'idea e anche la sua disponibilità comunque a, a darci informazioni su uno dei nostri giochi preferiti di fatto. E so domande su quanto il video e quanto il gioco, scusate, se discosta dalla realtà o meno, comunque sono interessanti siccome ne sono venute fuori tante altre che io ovviamente non è che ci posso avere tutte le domande quando vado a fare un'intervista perché io me ne preparo un po' però poi dopo eh... sia te ne vengono un po' dopo sia molti di voi ne hanno scritte altre sotto il video nei commenti proprio allora io ho detto che praticamente l'idea mia è quella di fare un altro video a fine stagione in cui andremo a riintervistare Leonardo per fargli le domande che sono venute fuori sotto eh, l'altra intervista può essere una cosa simpatica secondo me quindi magari se ci avete qualche curiosità qualche domanda che gli avreste voluto fare scrivetela sotto i commenti di quel video così io poi a fine anno quando vado a fine stagione sportiva diciamo insomma settembre ottobre quando vado a ricollettare insieme il eh, il video, cioè le domande sotto il video, le hai levate, a fatto tutte a Leonardo. E ce ne abbiamo un altro po' di curiosità che riguardano il mondo del sim racing e le diversità col mondo reale. Oppure ci avete domande proprio solo sul sim racing e basta? O ci avete domande solo sul mondo reale e basta? C'è sta pure questo, c'è sta pure che Gannett mo si leva dalle palle perché è doppiato. Bravo Gannett qui è il momento difficile ok abbiamo davanti un doppiato che è una GT4 così a occhio è un, abbiamo beccato pure la staccata ok abbiamo abbassato pure un pochettino il tempo comunque c'è Romano che però non si leva dalle balle Romano pure che un paesano Romano, eh, non te voglio superare le luci, però eh vedi che devi fare? si sì, tendo ad averla vista la macchina su, era, su right eh, spotter e quindi mo andrò a parlare di un paio di cose magari che ho in testa che riguardano il canale eccetera eccetera la prima cosa di cui vi voglio parlare anzi la seconda cosa di cui voglio parlare vi ho già parlato del video col pilota è la serie dei Grand Lap allora la serie dei Grand Lap dovete sapere che è una delle serie a cui sono più affezionato sul canale youtube perché è una serie che mi fa sentire veramente un, uno di quelli che testano le auto siccome sono innamorato della trasmissione top gear come molti di voi penso pure eh, Secondo me sono fantastici perché riescono a fare un intrattenimento molto divertente anche se certe volte hanno un po' esagerato perché quelli che li seguono sono comunque amanti delle auto e quindi quando le maltrattano in maniera gratuita un po' dà fastidio, però comunque sì, è una trasmissione che mi piace tantissimo. Ovviamente nel corso degli anni loro hanno veramente fatto 2 miliardi di trasmissioni, quindi stavano più come mezza, adesso tendono a esagerare sempre di più. Questa scivola un pochettino, dobbiamo cercare di tenere le gomme. Raga, perché il problema è che verso la fine dello stint le gomme degradano un pochetto e noi degradiamo un pochetto pure come tempi. Invece, no, non dovrebbe essere così. Quindi, cerchiamo di tenere possibilmente vive. Quindi, vi dicevo la serie dei Grand Lap, di cui praticamente uscirà una puntata a fine mese, presumo più o meno. Sarà eh, l'ultima puntata. E uno dice, ammazza per male ci tieni, quella è l'ultima puntata. Sì, sarà l'ultima puntata. Porteremo tre eh, auto a confronto tra di loro. Secondo me sarà una puntata interessante perché comunque sono tre auto secondo me particolari che hanno un senso, ci cioè possono avere anche un senso per gli appassionati. Dopodiché l'idea è quella di fare la seconda stagione e me la spiega meglio. Ovviamente, per fare una seconda stagione, devi cambiare qualcosa perché, se no, non c'è senso che dico solo la seconda stagione, fine, e ricominciamo come prima. Sul tabellone, mi pare che adesso ci stanno una ventina di macchine, non me lo ricordo precisamente. Eh, la seconda stagione mh, ci vedrà cambiare location. Ancora non ho deciso la pista, però ho in mente un paio di idee che sto eh, valutando bene. E cambiare location ci darà la possibilità di fare dei video migliori Dei video pure più interessanti perché cercherò di scegliere una location dove ci sarà eh, la possibilità che voi siate abituati a girarci perché magari vista dei top gear effettivamente non è che ci gira qualcuno tanto questo avanti è tomita eh raga, questo sta in gara con noi, lo dobbiamo cercare di superare Quindi dovrò cercare di scegliere una pista che che ci abbia un senso E, ovviamente si rinnoveranno il parco auto, cioè ne porteremo altre giustamente, ma pure le puntate le voglio fare leggermente diverse, ci saranno tante novità ma non ve sto qui a D, le vedrete già nella prima puntata che uscirà dopo quella che ho già registrato, uscirà a fine mese, che sarà l'ultima, ve ne accorgerete perché stiamo ancora su qua quella pista lì. Quindi questa è una delle cose eh, che bollono in pentola. Vi ripeto, The Grand Lap è una serie che veramente io ci sono legatissimo. Eh, forse per me farei una puntata a settimana, solo che ovviamente poi diventa pure eh, noioso da vedere. Cioè, alla fine, una puntata ogni tanto secondo me ci sta. Abbiamo preso Tomita, Tomita qui davanti, che c'ha davanti i bagnets quando non gioca con la Roma viene qui a fa' il... il... cordolo mobile con la sua GT4 Attenzione che non si leva, non lo fa passare Attenzione che Tomita deve superarlo in mezzo alle ruche questa cosa potrebbe finire molto male per Tomita che è molto lento però è lento pure i bagnez, cerchiamo di superarlo noi Oh, mortacci tua! Oh, non mi dar eh, da guadagno perché è stato il bagnez che mi ha buttato fuori, tacci sua! Mi siamo presi un po' il rischio raga, però non volevo perdermi lo sgancio d'automita che mo c'ha davanti Stanley Kubrick Quindi cerchiamo di approfittare del fatto che lui deve doppiare una GT4 per recuperargli un pochettino Quello che la GT4 fa resistenza a lui e non a me Ma non mi pare proprio Invece, mi pare che quello che ha GT4 farà resistenza a noi e non a lui perché finirà proprio in mezzo alle balle eccolo qui, lo sapevo io cerchiamo di non piaccese, sennò no ci rovina pura la macchina però tutto sommato poteva andare peggio sto doppiaggio Mita vuole scappare Uh, uh, uh, mamma mia mamma mia raga santo Sim Magic ci ha salvato la vita tra parentesi adesso sto usando i settaggi del Sim Magic perché io prima usavo quelli stock che stanno dentro al, al software del Sim Magic che già ti dà un profilo per ogni gioco praticamente e già quelli sono accettabili non so male però il vantaggio quando compri un prodotto ha un'assistenza come quella di Direct Drive Italia è che loro ti forniscono pure assistenza dal punto di vista ludico perché ovviamente ci devi giocare col buon a sei comprato per... per tenerlo sulla postazione e basta e quindi eh, loro ti forniscono se tu te compri un Sim Magic in un'area riservata apposta solo per i possessori dei Sim Magic tutta una serie di settaggi ma l'ultimo giro ho girato in 2.24 tutta una serie di settaggi da utilizzare con i vari giochi e vi devo dire raga sto usando il profilo creato da loro e è molto meglio oh, Tomita ci sta un attimo sganciato dobbiamo un attimo concentrarsi per gli acchiappiato Tomita caro Tomita non rendere le cose troppo difficili Bisogna tenere assolutamente sotto controllo le temperature delle gomme e le pressioni per evitare che che mo che scendono troppo, che arriva la notte, noi non alziamo le gomme e ci ritroviamo con le gomme che non vanno in pressione. Insomma, tutto sto casino di cose che ho detto, non so più manco che sto a dire è semplicemente per dire che dobbiamo controllare le pressioni delle gomme. Perché ragazzi, vi assicuro che Guida a sta velocità Che per quanto sia lenta, è comunque il mio massimo in questo momento Mentre ghiacchieri E pensi a quello che devi di... E pensi a quello che devi fare Non è facile Tomito non riusciamo a richiapparlo Tomita è via qua Cioè lo stiamo a rosicchiare un pochettino Però Molto lentamente Questa è una curva dove di solito recuperiamo qualcosa perché loro frenano qui. Noi abbiamo dovuto alzare il piede però. Però comunque qualcosa abbiamo recuperato, se siamo riavvicinati. Poi liepiamo la scia, qui dovremmo iniziare già a sentirla. Comunque ci stiamo avvicinando ai pit eh, ragazzi, nel senso che loro adesso dovrebbero pittare. E tutte le volte mi dite usa la corsia pit per. Ok, domitavo, ripreso comunque. Usa la corsia Pit per andare a settare i parametri del prossimo pit stop e ci sta assolutamente, in realtà la corsia è lunga senza starsi a impiccare a farlo durante... durante il rettilineo. Qui addirittura per quanto so bloccare il motore potremmo anche andarsi a rischiare una prima comunque. non esserci delle macchine parcheggiate i box qui alle luci loro guadagnano perché io mollo completamente non voglio fare un altro incidente come quello che ci ha costato un p stop in più non assolutamente torna sul p del 2.22 comunque l'ultimo giro 2.23.0 a 223 fine il problema mio è che ho paura di beccare un altro warning perché se becchiamo il drive-thru, raga, eh, non ci serve nessuno così secondo me in top 10 ce la famo arrivarci se continuo a girare costante comunque la macchina si so alleggerirà perché se stiamo a consumare benzina giustamente però stiamo a consumare pure le gomme e sta cosa non ci aiuterà assolutamente tipo neanche fare sta curva così di merda ci aiuterà se siamo un attimo plafonati di terastotomita di merda Guardiamo Tomita che sicuramente segue il canale ha dovuto lasciare il pedale perché sennò mi dava il warning che si è rimesso a due secondi quindi mi devo concentrare un attimo se la faccio a passeggiata così a chiacchiericcio e basta finisce che non recuperiamo nulla sto stint c'è anche da dire che noi dovremo fare un ultimo stint da 25 minuti più o meno credo se va così, cioè che noi dobbiamo andare a fare un ultimo stint più o meno da 20 minuti, che sarà quello dove dovremo andare a chiudere l'ora che non abbiamo corso, completa Quello stint lì lo faremo con gomme nuove, mascarichi di. Porca puttana, porca puttana! Cioè raga, non è che ho pescato il jolly stavolta. Ho pescati tutti insieme. Mamma mia! Mamma mia Santissima! Mi sono ahahato sotto Pronto box? C'è cioè, puzza di cacca nell'abitacolo Mamma mia raga! Sudato freddo Eh questo è il pericolo di dove corre così a caldo che tu non sei ancora in pressione Anche se insomma, è un pochettino che sto a girare però cerchi di esagerare per recuperare e c'è stato veramente a la vita non so manco io come mi sono osservato raga sono curioso di vedere la registrazione per capire che faccia ho fatto in quel momento Santa BMW, ma Santos in Magic, ragazzi, ha dato una salvata clamorosa. Il bello di sti drag drive, ragazzi, sinceramente, ma io ho detto mille volte sta cosa, perché poi alla fine, ho detto anche nella recensione, è che ti permettono di percepire quello che succede, non solo da quello che vedi sullo schermo, ma anche da quello che senti al volante. Ovviamente è chiaro che tutti dicono... Ah, si guida con le chiappe, sta cosa la sappiamo tutti. Sembra che hanno scelto... Che hanno scoperto l'acquacalla. Che giustamente, e io me ne sono accorto quando sono andato in pista con la ferrari Vera, quello che ti eh, trasmette tanto per dire, è ehm, le forze che senti che ti arrivano addosso sul sedile, è chiaro. Quindi tu riesci a capire come si sta a muovere sotto la della macchina, e da lì riesci a regolare di conseguenza. Però, visto che qui in casa non tutti hanno una postazione dinamica comunque non aiuterebbe perché le forse G che hai in macchina sono diverse. So, Forze G laterali, che non c'entra col fatto che si muove la postazione. Beh, non so se mi spiego. Non un conto è che sentisse addosso un'accelerazione. È un non conto solo sentirsi forse dire che si butta all'indietro. Non so se mi spiego che intendo. Quindi sì, le postazioni dinamiche sicuramente fanno molto da questo punto di vista. Se tu hai una postazione dinamica ti può aiutare. Se hai una postazione dinamica più il VR ti diverti da morire perché raga praticamente ti sembra davvero di stare a guidare. Però sempre che non c'entra niente con le forze eh, che il tuo corpo subisce mentre sei alla guida della macchina vera e vai a fare una decelerazione come stiamo a fare adesso in... 100 metri da 250 all'ora a 100, non so se mi spiego. Oppure che vai a prendere la curva in appoggio, come One che magari la fa in quinta a 160 all'ora, e invece senti solo un pochettino il sedile che si sposta verso destra. Sì, è chiaro che tutto contribuirebbe a essere più immersivo, però. Di base eh, anche se si guida solo con le, le chiappe avere un direct drive che ti riesce a dare più informazioni ti aiuta tanto poi eh, chiaro che puoi guidare con qualsiasi volante ragazzi. io mi sono divertito da morire col g29 mi sono divertito col tgt e mi diverto col, col direct drive a sto cazzo di de, de, de Tomita comunque, ma chi è Senna? Cioè perché non riusciamo a proprio a ripiarlo? Mannaggia lui! Attenzione che ha, che fa con un doppiato. Coart, ex portiere del Manchester City. In non so se, se gioca ancora lì, ma non credo perché penso che sia pure abbastanza vecchio. Oh, Tomita però ha superato fuori pista, arbitro non vale, eh. Coart la vede dalle balle. Bene, così andiamo a guadagnarci la posizione in maniera prepotente. Alla guida ci sta l'una di X-28, so io, perché Ivano Stoner e Caloggia Bottas hanno fatto già i loro stint. Inizia a far sempre più scuro, raga, e infatti abbiamo accesi i fari. Di fatto nella... in gara sarebbero le 10 di sera adesso. Quanti dovrebbero iniziare i pit stop. Non so chi era il primo perché l'altra volta era Valentino Rossi. Dobbiamo mantenere il ritmo del 2.22, stiamo a girare troppo lenti raga. 2.23 non recuperiamo un cacchio. riavvicinate adesso a mita eh! poi faccio queste curve di merda e se riallontaniamo mannaggia stiamo proprio andando a male, raga devo pure alzar piede non andiamo veramente fuori ma in realtà la macchina mi sembra che vada bene raga non riesco a capire dove sto sbagliando Tanto respiriamo, cerchiamo di farla girare qui non andrà fuori mannaggia la vacca, c'ho il terrore di prendere un altro uh, warning cioè sta a girare a 2.23 e mezzo raga, ma chi ripiamo così? non ripiamo proprio nessuno Poi dovevano iniziare i nostri pistop oh. Bella staccata però qui, eh! C'è cioè, da dire che incredibilmente... A parte che ha loggioro Bottas che è un orologio quando fa i suoi stint. Pure Ivano Stoner ha fatto... Un, un buon stint, siamo l'unici che hanno sbagliato praticamente per ora. Per chi non sapesse chi sono i Vano Stoner e i Caloggio se sono i personaggi delle nostre serie sul canale, su F1 e su MotoGP. Allora, qui stiamo a paro con il nostro giro migliore. Infatti il Delta c'è da che faremo 2.22.1. Davanti c'è Motomita, Fielding e Varder Lind. adesso dobbiamo cercare di rimanere su 22 tipo azzeccare sta curva aiuterebbe oh. perché se Tomita via perde un po' di tempo per sopra fielding qui davanti noi potremmo andare a recuperare qualcosa Attenzione che Tomita sta avendo problemi con Fielding Basta che Fielding poi i problemi ci fa pure a noi Guardando è andato a superarlo Non ci riesce, non lo fa passare Fielding, bravo Fielding Fielding è un eroe, segue il nostro canale, è iscritto Quindi non lo vuole far passare, ma però le vede dei coglioni Fielding Oh, oh mamma mia, all'esterno, all'esterno, all'esterno, all'esterno La cosa finisce malissimo Finisce malissimo Madonna mia che sorpasso l'abbiamo fatto Questo è un gran sorpasso Attenzione raga che qui Andiamo a guadagnare una posizione vera Sotto Mita Che ora rientrerà pure in box penso Non sbagliare la frenata eh Tommy Vieni addosso tengo a cercare a casa eh? Non rientra Oh eppure 17.50 dovrebbero rientrare allora, il nostro stint, abbiamo ancora 34 minuti da fare. Qui sta a fa fare proprio notte, raga, mo' è buio. Vedo gente ai box. Però no, non abbiamo passato nessuno ancora. Saranno GT4. Ok, Motomita si riavvicinerà perché noi le ruce lo fanno del merda perché alzo il piede per paura di ammazzacce Chi si brucia col fuoco ha paura pure dell'acqua, dice il proverbio Mottomita ce ci vuole mettere pressione Ma noi dobbiamo andare a recuperare Van der Caro Tomita, vedi che devi fare, eh? Se me fai il girato, Tomita, ti Errore, errore, errore, errore qui. Questo ci vorrà provare. Andiamo a coprire l'interno. Non voglio passare la voglia. Sì, guarda se non se lo scrostiamo, perdiamo solo tempo, raga E vattene. Ok, non so che ha detto, ma sono d'accordo con te, te di base. Avrà detto levete quello da dietro le balle. Ma non ha poco larghi qui. Fortuna non c'è da limiti tracciato tagliati. Abbiamo preso qualche metro di vantaggio da Tomita, cerchiamo di tenerselo possibilmente. Mentre davanti abbiamo Vanderlind a 9 secondi. Ma iniziamo a non vedesse più una ceppa ragazzi. Sono due macchine in pit lane, attenzione. E una è proprio Vanderlind e una è Cooper. ok, abbiamo superato buono, hanno superato pure quel eh, Axe Warden Natch non so chi era e all'uscita delle ruche che hanno superato i box siamo passati in quarta posizione e questo è buono solo che noi dobbiamo fare un p-stop che loro non devono fare, quindi è tutto un cacchio inizio a far fatica a vederci qualche cosa raga guidate notte è faticoso il doppio e ancora non è buio buio sta ancora al tramonto mamma mia sto ripensando a quello che abbiamo salvato prima non manco io come ho fatto quindi ragazzi eh, tornando al discorso dei grand lap quindi se avete idee per confronti da fare tra auto de serie e non de serie, auto che vi sfizierebbero, auto storicamente interessanti, auto bruttissime, auto bellissime, quello che vi pare, scrivetemelo sotto i commenti di questo video così io me li appunto e quando inizia la terza stagione, la seconda stagione dei de Grand Lap, cercherò di portarne perché non le porteremo le stesse macchine che abbiamo già portato da là quindi de base si riazzera tutto nella prima puntata andremo a stabilire un tempo di riferimento magari cercando anche di non canna la frenata qui ma di gira sul piede del 222 non se ne parla proprio mannaggia a me sta altra gente ai box e io per guardare i box vado lungo un'altra volta Così non andiamo da nessuna parte ragazzi Mannaggia a me Comunque le pressioni sono ancora corrette Forse le posteriori sono un po' sgonfie raga Ma ancora Non mi pare il caso di agire sulle gomme O forse magari potremmo gonfiare le posteriori Di un click Magari due Un click due per quelle posteriori E quelle davanti No, un click, due per i click per le anteriori. cioè per le destre Mentre quelle sinistre mi sembra che stanno a posto Siamo lentissimi, adesso in questo giro il delta me ne sopporto adesso, non so che è successo Comunque, chi se ne frega Certo che registra la sera prima che devo fare una Endurance di due ore Una gara un'ora. Non è proprio intelligentissima come mossa rilassante Però non fa niente cioè già adesso siamo a 2.23 praticamente Non so perché gli è presa così Dai cicci aiuta, ma pure tu eh Facciamo davanti Hutchinson Il rasoio Ma con questi ci ho fatto amicizia ragazzi Sto a cuore da Da sette ore praticamente la cosa impressionante è che se vedete là sopra il contatore di giri, ho fatto 151 giri già in 7 ore, quindi si presume che in 24 ore ne farò quasi 600 qualcosa di più Oh, Hutchinson! Eh, vedi delle fatte dalle scatole? Mi hanno manco più le parolacce, sennò YouTube sapia male Ma al nostro lato che dicono che dico troppe parolacce, ma le nostre parolacce non so mai che ho cattiveria ragazzi, ho sempre goliardia, diciamo. Sopriamo troppo presto. Se fossi più rapido in questo cambio di direzione qui alla chicane guadagneremo qualcosa, invece sto girando fatto un 2.23.6, non stiamo andando bene. Voglio fare un giro veloce. Concentrazione, c'è tra gente box, ma penso che siano quelli di prima. Voglio fare un giro veloce. Le pressioni dicono sempre 27,6 anteriore a sinistra, 27,4 che mostra scena a 27,3. Su sto rettilineo scena sempre anteriore a destra. E più o meno quelle di prima, so. eh assolutamente fa un giro sberto vabbè pure che pareggiamo quello di prima meno uguale perché qui ho perso qualcosa per nascere troppo safe pure qui stiamo a perdere qualcosa ancora non devo stare a guardare il delta è tosta fare il giro veloce raga però se non corremo non recuperiamo okay, stiamo a girare sul giro sul piede del nostro giro migliore di questa sessione più o meno 222-1 motocazzà ha ca. staccato qua giù non frena troppo prima, non frena troppo dopo bene, frena così, grande ok vabbè, ma contento 2-1 un buon giro, ci abbiamo davanti Williams l'hanno relegato a girare con le, con le GT3 come scuderia dopo che il Formula 1 era troppo lenta vedo luci ai box ma penso siano sempre i GT4 raga però in questo momento siamo terzi eh quindi qualcuno ai box invece c'era se vede siamo terzi ma sempre ipoteticamente raga perché noi tra 23 minuti ci cioè finisce lo stint e loro invece continuano a girare troppo po'. abbiamo un'altra volta una GT4 davanti che è indoppiato ma questi ci sentono poco col, col colore blu vediamo di convincerlo senza andare addosso possibilmente a levarsi delle scatole ci fa perdere un sacco di tempo qui ok andata più o meno nel modo migliore che non abbiamo perso più di tanto mezzo secondo sopra il nostro giro migliore va benissimo cioè magari ci riuscissi a mantenere sto ritmo oh larghissimo qui cerchiamo di tenere sto passo se teniamo sto passo sono contento 22 e mezzo Benissimo così benissimo così il cambio di direzione l'ho fatto un po' più veloce stavolta 229, insomma già poi diventa 2.23.055 quando passi tutta la guarda è sempre più lenta la cosa se so, mette andava prima eh mette andava prima mi sembra mi sembra meglio lì eh ci sono sempre luci dentro i box cioè se pure un po' stanco vedi che le gomme stanno a reggiare abbastanza bene cioè, mi immaginavo un calo più drastico invece con l'arriva della notte che adesso praticamente è notte raga tutto buio il tramonto è bello che è passato Sono 10.22 di notte Cioè desidero, vabbè Stiamo a girare sempre sul... Ribattendo il nostro giro veloce praticamente ecco, ogni, ogni volta che dico così mi porto una sfiga comunque raga tutto sommato, se riuscimo a girare così limitavo i danni, eh, assolutamente cioè 20 millesimi ci metta la firma solo che inizio veramente a non vederci più nulla e è un bel problema perché se i punti sei nei ne vedi facile che i canni frenate Tipo questa ho frenato decisamente troppo presto però ho fatto bene il cambio di direzione quindi comunque siamo su un 2,22 e mezzo che va più che bene sinceramente eh? però vedi non vede sto muro è un attimo a coglieromo dovevo cercare di stare più largo lì Porca zozza, mi ha fatto un liscio clamoroso, raga. Abbiamo davanti Stevely, poi c'è Matsuda, che è il cugino di Tsunoda, guardate, sta con la Nissan. vedete che la macchina scarica perché inizia a essere più, più agile. Ma inizia a farsi i conti che ha benzina come al solito. Comunque siccome è più facile scaricare 20 litri che caricarne 120, e là potremmo iniziare a caricare subito. Prossimo passaggio sul rettilineo lo facciamo Adesso concentriamoci su, su questo giro Non si vede più nulla ragazzi Oh, uh, che famo? Giri? Va? Questa vedi qui davanti è una GT3, non è una GT4 Ho perso tantissimo queste curve perché non vedo nulla ragazzi, sto andando un po' a tastoni Fortuna questo ha capito che non ho guadagnato nulla, anche perché ho perso un botto. Ah, iniziamo a mettersi in modalità per decidere le cose del pit. Allora, la benzina c'è sta già al carico dei 120, quindi poi dovremmo decidere solo quanti metterne invece dei 120, ok. Il pilota lo selezioniamo e faremo riguidare Vanho Stoner in caso. I freni non li cambiamo per il momento, anche perché la macchina frena. Ci abbiamo un, un secondo di danno. E evidentemente abbiamo toccato qualcuno. Un secondo di danno l'abbiamo fatto. Dobbiamo caricare 108 litri in teoria, noi ne abbiamo consumati fino adesso 87. avanti c'è eh, vabbè qui è tutto a posto, tocca solo metà benzina praticamente, alpin è Datari da e cerchiamo di solo le scatole, questo è stato un doppiaggio facile perché è in un punto gestibile. per lì, questo sta ammazzata prima per ce un attimo qua. Stava lì, si è doppiato, eh, far bravo, su. Ci avvicineremo qui sotto a Puon, penso, sta a due secondi. difatti siamo avvicinati adesso sto proprio a la fatica raga perché mo guidare di notte è più faticoso Toccherà girare un po' più safe so che vuol dire non fa grandi tempi, ma è meglio rimanere vivi. Anche ancora un quarto d'ora, un quarto d'ora è lunghissimo, raga. Sono altri sette giri. Senza far cacchiate. C'è una banda di doppiati davanti. Stanley, Molar gas, bravo Stanley Ed in questo almeno i doppiati si comportano alla grande Io sì, ho detto prima che devo mettere la prima, poi mi sono scordato La prima effettivamente gira meglio raga E riesce a inserirla dentro migliore, in maniera più precisa C'è più spinta quando esci Oh bandiere gialle, è successo qualcosa, attenzione Settore 2, bandiere gialle o se è ammazzato qualcuno che ha fatto incidente o se è rotta la macchina di qualcuno però così occhio non è ualico sì, quello insomma che è secondo perché il distacco da lui non diminuisce quindi sarà una GT4 presumo oppure eh, potrebbe essere pure il primo eh magari scocciate scocciato il motore resta dentro non vedo più nulla non vedo più nulla eh questa è stata una brutta serie di curve raga ma non vedo più niente comunque Wally costa 13 secondi visto male mentre tanti abbiamo URST, che è una GT4 mi pare che, se non mi sbaglio, eh, le GT3 si levano dalle balle molto più facilmente delle GT4, che invece sono un po' restie eh, a levarsi dalle scatole. Comunque, uh, sto a far fatica, raga, Sto a far fatica. Mancano 13 minuti. Vedi che sta serie mi sta appassionando ragazzi, cioè sono curioso di vedere come va a finire, in che posizione so davvero, lo sapremo tra un pochettino, quando più o meno ripareggeremo i, i pit stop, cosa che succederà verso la fine praticamente. Preso il Sars 23 23.4 è alto ragazzi, stiamo a girarti, mannaggia la miseria. Ogni volta che giro sta curva c'è sta, poi scendiamo un golfiera, lì all'angolo, tutta rossa. Quando è un quadro con i fari mi pare una luce rossa accesa che mi devo fermare. Dobbiamo iniziare a fare dei ragionamenti sulle ruote. Allora, pressioni, quelle destre sono da gonfiare un pochettino, raga. gli darei 4 clic a quelle destre. Forse i freni... Allora i freni non... Non è che dico che non frena, però... Forse un po' lettino la frenata si è allungata. Però tutto sommato rispetto al tempo che ci vuole a cambiarli, che presumo sia parecchio. Non so manco loro se li cambiano quando li cambiano uh, uh, che fai? Ho dovuto lasciare acceleratore Questa cosa di warning raga è veramente terribile Cioè ho fatto veramente una cazzata perché ridurti in una gara così a non poter prendere nemmeno un warning per tutte le ore che mancano è veramente una stupidaggine che non mi ricordo manco come ho presi mi pare che due l'ho presi subito uscito dai box per cercare di tirare troppo e ho fatto casino però adesso raga con la notte stiamo veramente a girare un po' lenti Ma io lo sapevo che sarebbe andata così perché quella notte è più difficile, raga, non vedo niente. Tutti i punti di riferimento che ci avevo segnati sono andati a farsi bene di... Segnati mentalmente, ovviamente. Infatti siamo terzi e non stiamo a recuperare niente da Walico. Ecco, quella, mongolfiera rossa facciamo davanti stint di guida in esaurimento ok mancano 10 minuti facciamo davanti una GT3 che è Mazzuta che ha appena superato cabeza catalana che è una GT4 questi ormai saranno amici della famiglia raga Comunque le GT3 se levano e questa è una cosa buona. Le GT4 non se levano, però sono così lente che insomma diciamo che di solito riesci a gestirle. Qualico continua a allungare, raga, eh, sono stanco, sono stanco. Al secondo c'ha macchina più fresca, gomme più fresche e soprattutto ce vede perché io col per buio ho proprio un problema mio con l'occhio. Quelli che hanno l'occhi chiari fanno più fatica a vedere c'è il buio. Che è una realtà, ma pure nei videogiochi ovviamente. Salutiamo Cabezza Catalana che per fortuna non ha un posto resistenza. Va bene, una volta un po' fuori qui. Ma non riusciamo a recuperare niente su Walico raga, perché stiamo a girare lenti, e mezzo, cioè. Solo che non ci vedo, che devo fare? E questo sarà il passo che terremo nelle ore notturne, è una tragedia, perché prima che rifà luce ci vorranno 6 di mattina, mo ce avremo da farsi, Minimo... 8 ore al buio. Che è una tragedia, cioè. Ma sta cosa, quando ho pensato alla 24 ore, eh, non ci ho proprio pensato. Cioè il muretto mo' a destra io non l'ho visto proprio raga Ok cerchiamo di spingere al massimo pure col buio E vedete quello che riesco a fare immaginandomi i punti di, di staccata Vediamo che qualche rischio perché sennò non recuperiamo mica Cioè uguali costa 14.8 a inizio giro vediamo se tiro tanto quanto riusciamo a ripiare a fine giro eh. 14.8 era Modalità concentrazione... Dai ciccia su! Le pressioni sono continuate a scendere... come una gt4 davanti cerchiamo di eliminassela dalle scatole in un punto in cui non ci dà fastidio questa ci romperà le scatole proprio nel punto della frenata, ve lo dico io oh, oh no, ho visto il punto di staccata, cioè il punto di... che gira... Matsuda, anche però non è una GT4, è una GT3 doppiata. Allora, abbiamo girato praticamente come il nostro giro veloce e lui sta a 13.5, abbiamo recuperato un secondo e tre. Facendo però un giro semi perfetto. Arbuio. Matsuda, tu mi dai l'idea di essere uno orientale. Sappi Che pezzo nuota, io mi sono imparato un sacco di parolacce in giapponese quindi. Vedi che devi fare. Oh, mamma mia, raga, mi ha preso un colpo perché pensavo che era il messaggio che avevo preso. Right. Right. Che avevo preso il coso. Sinti in esaurimento, raga, dobbiamo rientrare a sto giro. Ok, cerchiamo di non far casini l'ultimo giro se possibile. Abbiamo consumato 106,9 litri di benzina al momento, quindi forse ne dobbiamo caricare di più dei 108, perché se ne abbiamo consumati così tanti, siamo ancora 12 litri però dentro, eh? quindi io rimetterei 108, però ricordandosi che ne abbiamo caricati di meno, quindi Devo riuscire a non far casini, entra dai pit. distrutto. Stora. Andiamo a mettere la schermata del pit. Questa non ha più del benzina. Lettiamone... Sì, almeno noi mettiamo sempre 108, ma poi. oh, oh, oh, oh. Passate il piede, eh? Bravo Vaffanculo, vaffanculo, sto perdendo tutti i riferimenti, raga, non vedo niente al buio Mannaggia la miseria Mamma mia Ok Allora, andiamo qui Mettiamo 108 Poi Cambio gomme, sì con le pressioni ci abbiamo 27, 5, 27, 3, 27, 2, 27, 2, allora, a destra, a sinistra aumentiamo di 3, 1, 2, 3, a destra aumentiamo di 5, 1, 2, 3, 4, 5 e dietro aumentiamo tutte e due di 6. Aspettate che non devo fare casino qui nella curva, che è molto stretta dietro, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 e 6, ok il pilota sale i stoner e ci dovremmo essere nel frattempo siamo ancora terzi per il momento, ma moriranno altri raga la eh, benzina va bene 108, non c'è problema, siamo quinti adesso ok non importa Corna di lunghi, porca puttana. Ok. Sono distrutto, ragazzi. Quando abbiamo iniziato il, il, lo stint, non mi ricordo in che posizione eravamo. Mi pare dodicesimi. Tanto adesso passano altri. È passato Valentino Rossi. Sesto, settimo. Questa arriva pure l'ottavo, eccolo. Sta arriva al nono Questa arriva al decimo Vedo male raga, vedo malissimo Ok riuscimo Oh che famo? Ok ragazzi ci siamo Anche questa ora di gioco è andata, è stata dura, c'è stato un periodo molto brutto, se la siamo vista brutta in quel punto in cui l'ho salvata, non so come, ma veramente è stato un miracolo, Ci siamo ammazzati. Io spero che questa serie vi piaccia, vi ricordo, scrivete qua sotto nei commenti suggerimenti di tutti i tipi, arriva la notte, sarà il prossimo stint ancora peggio. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme, fatemi sapere che ne pensate, di sapere le idee per il futuro e i discorsi che faccio mentre guido. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!